Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti e tutti. Siamo qui, un momento importante per i bambini e i ragazzi insomma, di Roma. Roma Capitale è responsabile del servizio di ristorazione scolastica, sono circa 144.000 i, i pasti giornalmente erogati. e Qui quindi stiamo eh, discutendo degli indirizzi eh, per, eh, mh, per la gara e dell'affidamento del servizio di ristorazione scolastica, che ricordo. Eh, riguarda i nidi, eh, le sezioni primavera e ponte, le scuole di infanzia comunali, statali, primarie e secondarie. Attualmente vengono, le modalità sono due eh, la gestione centralizzata che riguarda quindi eh, in cui è competente Roma Capitale e poi i municipi e come sapete poi anche la gestione cosiddetta eh, in autogestione, eh, che è eh, a cura degli, degli istituti scolastici, che risultano quindi essere stazione appaltante per il servizio di ristorazione scolastica. Noi ehm, siamo prevedendo eh, che questo servizio sia affidato dal 1 settembre 2017 al 31 luglio eh, 2020. E, e qui ecco, ci tenevamo a ribadire l'importanza che un po' ha per noi questo servizio perché da una parte eh, deve, come sapete, rafforzare proprio tutte le sinergie educative tra scuola, servizi educativi, famiglie. E dall'altra parte ehm, è, è un luogo anche principe per eh, promuovere una corretta alimentazione, quindi l'interpretazione che noi diamo di questo servizio non è chiaramente di mera soddisfazione di un bisogno nutrizionale, ma proprio c'è un ruolo importante proprio nell'educazione alimentare stessa, insomma, quindi come sapete poi le attività sono anche eh, sostenute da, da di attività di, eh, per l'educazione alimentare e di sensibilizzazione. Eh, rispetto agli indirizzi in estrema sintesi ehm, il, la novità è l'inserimento anche dei nidi capitolini a gestione diretta e confermiamo e ampliamo l'utilizzo di prodotti di origine biologica proprio perché decliniamo insomma, molto nel dettaglio il tema della qualità i prodotti DOP, IGP GP, eco e solidali biologici e a filiera corta, c'è anche un'attenzione all'intero ciclo di produzione, trasformazione e confezionamento delle derrate alimentari e abbiamo previsto appunto che questo si svolga all'interno del territorio ricompreso nell'arco di 300 km, in linea d'aria dal Campidoglio e soprattutto anche un'attenzione alle modalità attraverso le quali questo trasporto viene realizzato, qui ricordo la necessità anche di essere coerenti appunto con l'attenzione all'ambiente anche quando ci occupiamo appunto di questo tipo di servizi. Infatti abbiamo previsto alcune specifiche azioni per la tutela eh, ambientale, in particolare riferimento sia alla modalità di trasporto e consegna delle derrate e la differenziazione e il contenimento dei rifiuti e degli scarti alimentari, quindi un'attenzione a quelle che abbiamo imparato grazie alla collega Montanari, chiamare materiali post-consumo, una riduzione appunto già a monte e poi una cor un corretto eh, smaltimento. E poi c'è il tema eh, della donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale, quindi sono previsti dei protocolli con enti caritatevoli proprio per eh, evitare gli sprechi tutto questo chiaramente informeremo le famiglie, i ragazzi, i bambini stessi di tutto questo perché dentro insomma, il loro passo quotidiano c'è un ragionamento di coerenza rispetto anche alla solidarietà sociale. E sottolineo in particolare che abbiamo iniziato con questa delibera ad inserire il tema della clausola sociale, come sapete appunto, possiamo farlo, abbiamo deciso di farlo e quindi di dare tutela massima eh, in ossego chiaramente alla normativa eh, di settore rispetto agli equilibri occupazionali, quindi, questa è la richiesta presente quanto prevede questa direttiva. E in, in poi eh, abbiamo altresì previsto che, ehm, nel, entro il luglio 2020 il sistema gestionale in appalto centralizzato diventi l'unico metodo di gestione del servizio di ristorazione scolastica. Eh, questo è molto importante eh, da tanti punti di vista, in particolare abbiamo già avviato eh, un'interlocuzione con l'Associazione Nazionale di Dirigenti Scolastici proprio per fare in modo eh, che questa che questo percorso venga poi accompagnato anche proprio con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici stessi che ci sarà una specifica deliberazione rispetto ai al, percorsi di conversione professionale degli attuali eh, cuochi eh, dipendenti capitolini. E tutto la delibera preveda eh, che poi ci sia un atto di indirizzo dell'assessorato competente con un percorso partecipato e questo lo stiamo già realizzando e quindi avremo modo eh, con la direttiva conseguente di entrare poi maggiormente nel dettaglio rispetto all'indirizzo politico tracciato eh, da questa delibera grazie